Ciao, benvenuti a L'Uomo Ragno e la Fiscalità Internazionale. Io sono come tutti, immagino mi abbiate riconosciuto, non ho bisogno di presentazioni, ma mi presento lo stesso, sono L'Uomo Ragno e sono qui per farvi capire che cos'è la Fiscalità Internazionale, a chi serve la Fiscalità Internazionale e perché dovete rivolgervi a me. ok? Quindi vi spiegherò dalla Costituzione di holding straniere all'apertura di conti correnti All'utilizzo di società a completo cazzo Allora perché mi sono vestito da uomo ragno e sto facendo questa pagliacciata Ecco mi presento Perché evidentemente oggi in rete va sempre più di moda a nascondersi dietro blog Dai nomi insomma che ammiccano l'evasione fiscale piuttosto che eh, nascondersi dietro nomi fantomatici, insomma io eh, quello che voglio dire è che non vedo oggi nessuno dei miei colleghi o persone che presumono essere miei colleghi, eh, poi bisogna sempre guardare un attimino titoli e curriculum per definirsi e soprattutto clientela per definirsi per definirsi diciamo colleghi e eh, non vedo nessuno però metterci la faccia quindi la mia domanda è ma se è tutto così legale straordinariamente intelligente e perfetto quello che voi proponete perché vi nascondete dietro mh, Dietro, dietro la rete ora, premesso che eh, la cosa mi tocca poco eh, insomma, siete liberi evidentemente di fare quello che volete la mia è una provocazione non sono sicuramente eh, qui per, per discutere il vostro modus operandi quello che invece... Eh, a cui invece tengo uh, sono i, i, i clienti e uh, la platea dei potenziali uh, utilizzatori, uh, fruitori dei servizi di fiscalità internazionale. Quindi chiariamoci, la fiscalità internazionale non è aprire aziende a cazzo in posti dove non si pagano tasse dicendo che tanto non vi succede niente, tanto ve ne potete sbattere dell'IVA, tanto vi aprono i conti correnti, tanto la il fisco italiano non vi trova eccetera eccetera. Cioè, questa non è fiscalità internazionale. Quanto meno non sono consulenze di persone che si occupano di fiscalità internazionale. Queste sono delle proposte di, come dire, di, di, di strutture, di servizi, ecco, sono semplicemente dei service provider che vi chiedono dei soldi per l'implementazione di una o più società già fatte. Già fatte o meglio l'applicazione di soluzioni già fatte ecco e questa poi è la cosa che secondo me il cliente o chi ha necessità di, ehm, di internazionalizzare il proprio business deve capire deve capire che non esiste una sola soluzione da applicare a tutti indistintamente è evidente che se voi vi rivolgete al commercialista di Hong Kong, piuttosto che al commercialista uh, olandese, piuttosto che al commercialista belga, loro tenderanno 9 volte su 10 a offrirvi una e una sola struttura, che è quella che poi praticano. N volte all'infinito, perché sono dei venditori, perché hanno devono applicare i loro margini, eccetera, eccetera. ma se ne sbattono altamente ehm, le scatole, se poi quella realtà che vi offrono, quella struttura, quella soluzione va bene, si adatta alle vostre necessità al 100%. Quello che invece è un consulente di fiscalità nazionale ma soprattutto internazionale fa, è analizzare a 360 gradi la situazione, la problematica, il business ma anche in realtà la situazione personale del cliente. Dopodiché alla luce della soluzione, alla luce del, delle caratteristiche della persona e anche eventualmente della sua famiglia se c'è e del suo business, quindi chi sono i clienti, chi sono i fornitori, ehm, se ci sono dipendenti, se ci sono sedi in Italia, se ci sono sedi all'estero, con chi, eh, da, quanto, da quanto tempo ha aperto l'attività, quali sono le evoluzioni che vede... Ehm, possibili legate al suo business, se ci sono joint venture, eh, se eh, ci sono dei pregressi con le tax authorities italiane piuttosto che estere eccetera eccetera quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che vanno analizzate alla luce delle quali insieme appunto alle caratteristiche invece della persona si va a fare una pianificazione strategica adeguata nel breve nel medio e nel lungo periodo e si dice guarda tu hai un, un negozio di, uh, di scarpe allora devi rimanere in Italia tu hai un, un business online profondamente liquido, ehm, hai la possibilità di incorporarlo in queste giurisdizioni. Fai attenzione ai profili IVA, fai attenzione ai profili delle dirette, fai attenzione all'apertura del conto corrente, quali sono i sistemi di pagamento che devi legare a dei, che devi legare al conto corrente. Utilizzi PayPal, utilizzi Stripe, ti paga ClickBank. Hai necessità di collegare un conto Revolut, trasferisci denaro. Mh, hai un conto, vendi nei più paesi quindi avrai necessità di un conto multivaluta, attenzione al rischio di cambio um, fai business all'interno dell'Unione Europea o anche all'esterno dell'Unione Europea uh, quali sono i mercati che vorresti aggredire alla luce di tutte queste combinazioni allora si fa tirare su una o più strutture da discutere con i colleghi di un network tendenzialmente internazionale cioè di persone che hanno i tuoi stessi titoli cioè quantomeno un master in fiscalità internazionale come sottoscritto altrimenti come faccio a interagire con una persona dall'altro lato nel senso, parliamo linguaggi diversi mentre abbiamo necessità di parlare lo stesso linguaggio che è esattamente quello che io faccio con i miei colleghi quando sviluppiamo ogni singolo caso di strategia di, uh, di strutture e dopodiché discusso con il cliente la sua disponibilità a sia costi di struttura sia a trasferirsi se del caso in un determinato paese si va a implementare la struttura struttura che chiaramente non, non, non si può implementare in 24 ore infatti quello che dico sempre ai miei clienti quando parliamo la prima volta è se hai necessità di una soluzione in 24 48 ore rivolgiti all'uomo tigre piuttosto che al mio amico uomo ragno che no come faceva l'uomo ragno quando lanciava le tele ti costruisce la, la società perdonatemi, ragno, mi viene da rito. Quindi, cioè, il punto è questo: allora, uno, se tu hai bisogno di un consulente di fiscalità internazionale, questo non si deve nascondere dietro una maschera. Perché, se no, se ti sta offrendo delle soluzioni, devono essere legali. E tu devi sapere esattamente chi ti sta offrendo cosa. Punto numero due è necessario avere comunque degli skills, un minimo di preparazione sull'argomento, cioè non basta un'abilitazione all'albo di dottore commercialista presa nel 94 in Italia e poi dopo non so chi sono i tuoi clienti, non so cosa hai fatto, cioè io quando alzo la cornetta parlo con i tax manager del, del, del, dei grossi gruppi aziendali, i miei colleghi sono m, tutta gente con le palle quadrate che ha uh, super titolo, ci incontriamo ogni anno all'IFA che è il grande il congresso sulla fiscale internazionale, sulla fiscalità internazionale che ogni anno viene fatto in una parte diversa, diversa del mondo tant'è che quest'anno verrà fatto a Londra, a settembre sarò, sarò a Londra Quest'anno l'hanno fatto, l'anno scorso l'hanno fatto a, in Corea e due anni fa è stato a Rio de Janeiro, per esempio. Quindi cambia sempre. Ma comunque, tornando a noi, quindi è importante che il consulente, non, uno sia, sia manifesto e soprattutto che non vi venda sempre e comunque la solita struttura, sulla base del fatto che tanto lui la, la sede dello studio ce l'ha a Hong Kong, piuttosto che come dicevamo in Olanda in Belgio, e invece, quindi vi proporrà sempre la sua struttura. La pianificazione fiscale non è questa, la fiscalità internazionale non è questa quindi mi raccomando continuate a seguire l'uomo ragno e eh, un saluto a tutti insomma noi ci vediamo presto eh, ci saranno delle ripercussioni dopo il video dell'uomo ragno ma io non, non vedo l'ora ciao a tutti